Ciao e benvenuti in un nuovo video! Allora sì, siamo nella mia postazione estiva, ormai la conoscete e oggi vi devo mostrare assolutamente questa box, si chiama VIP Box, collaborazione tra Mesauda e Pinalli, quindi disponibile da Pinalli ed è che Vista così dico, no, vabbè, poi oltretutto me Non so che cosa contiene perché è ancora chiusa, mi è stata inviata da Pinalli, che intanto ringrazio. Dovrebbe avere un prezzo di 49,90 euro, credo. Potevo guardare prima di iniziare, ma comunque più o meno è lì. Eh, so che sono in edizione limitata, quindi dopo un po' eh, solitamente le mettono sold out. Se vi interessa e al momento non è disponibile, state attenti perché e sono collaborazioni che mandano fuori un po' un stock di varie collaborazioni con vari brand e poi dopo le rimettono nel caso quindi se vi puoi incuriosire e non è disponibile state attenti allora io direi di aprirla insieme bellissima la box è riutilizzabile anche mi saude la fortuna e la gioia di essere liberi di esprimersi nella propria unicità sempre prima cosa che vedo adesivi <ride> Molto carini beauty memo. Controlla l'uscita della postima super fantastica di box Scusa, scusa, lo so. Sono in ritardo, ma hai visto che make up Tutto la corrente per un look così wow, che ciao ciao, casi umani, questa credo che la taccoli, <ride> caffè e, e mascara. Uove wow, feel good soxinali, pinalli love messuda carini, carini, carini. Ma ora andiamo a vedere il contenuto della box. Sono quattro prodotti. Mi sembra di avere visto, ce ne sono solo quattro o ce ne sono altri sotto? No, sono quattro full size il cui prezzo ed è sicuramente il valore è superiore rispetto al prezzo della box. Partiamo da sinistra a destra, mm, no. allora vediamo questo fresha shine, shine free smoothing and mattifying swiss primer primer matificante 30 ml ovviamente full size e shine free già mi dice che mi piace primer viso elegante e mattificante ok ok perfetto per la mia pelle mista a base d'acqua ideale per correggere e preparare le pelli miste al trucco ma ora lo vediamo effettivamente ha una texture che scorre che è una meraviglia e guardate assorbe molto velocemente un profumo delicatissimo e asciutta la mettiamo sotto test immediatamente perché il periodo è quello poi vediamo cosa c'è qui a ah, big and stick lash mascara big and stick ok e questo che è un mascara mm, big carbon black free mascara proprio di ogni tipo di allenamento alta definizione volume sorprendente Resista tutto, un nuovo waterproof e non deruderà le aspettative. Quindi ok, non c'è scritto, ma è un waterproof. Oh, particolare. Interamente in setole sintetiche. Con diverse misure. Molto particolare. Molto particolare, ma assolutamente da provare e mascara, mh, sono sempre la prova del mascara altro prodotto Rebe e i Pencil quindi una matita occhi matita occhi waterproof dal tratto definito ma morbido non transfer e dal finish matte 101 Spider 1,2 grammi è una matita da temperare Bella nera. Aspettate, questo è di punta e così è di piatto. Bella nera, bella morbida, scorre bene. Mi piace. Mi piace già. Mi piace già. Allora, adesso andiamo a rimuoverla perché qui vedo, oddio, è finita un po' sotto, ma andiamo. A recuperarla eccola qui golden roses è una palette ovviamente full size e 12 colori di ombretto dalla texture cremosa e sottile questa palette l'avevo vista tempo fa ma non l'ho presa poi mentre ne sono uscite delle altre che mi hanno inviato e quindi questa è rimasta un po nel dimenticatoio e quindi era ora mh, di provarla Allora, l'unica cosa è che non so come fare perché la plastica è andata e non si apre del tutto. Quindi è proprio a, a, a, a cofanetto. E allora, la andiamo a switchare? Switchare, magari la suocciamo non la switchiamo però prima devo andare a rimuovere tutti... allora guardate la matita intanto non si muove quindi test matita superato andiamo a togliere tutto aspettiamo un attimo che asciuga ma tanto fa subito e poi la andiamo a guardare allora lancelot che è un marrone opaco amber queen che è questo shimmer felicia e victoria per adesso non ho trovato degli polverosi L ho sporcato belli belli prima fila dico a ah belli intensi, aspettate che pulisco qua che mi sono sporcata, belli intensi, non polverosi, belli pigmentati, mamma mia, Piss, Oh Wow, Oh Wow sul serio perché questo è un dual chrome, e ballerina, Il primo è stupendo ed è mamma mia. Wow. wow. Allora queste ballerine o oh mamma mia che è il più bello secondo me. E questo è il dual chrome che è oh wow. Effettivamente è proprio un oh wow. Andiamo con l'ultima fila. Ma prima pulisco un attimo perché non voglio poi falsare i colori ecco ultima fila my girl saga opaco anche lui ecco saga è un po' polveroso superstar e l'ultimo è perception nero opaco nero opaco bisogna saperlo fare bene vediamo Il primo va bene come colore di transizione, il marrone opaco è un pochino polveroso, ma per ora è l'ultimo. Bello shimmer e il nero opaco è nero opaco. L'hanno fatto bene. Allora, ora ne pulisco l'ultima volta, ma posso dire tranquillamente che questa palette... No, ma guardate, bellissima, belli colori, bella pigmentata, non è polverosa al momento mi piace molto anche perché delle palette di mesauda ne ho testate diverse ed alcune soprattutto le ultime mi sono piaciute davvero tanto per via della qualità e delle prestazioni la pigmentazione il fatto che non siano polverose il rapporto qualità prezzo ottimo mi sono piaciute davvero molto quindi assolutamente approvate ora ultimo test tranne il marrone che bisogna stare un pochino attenti per il resto non è neanche polverosa quindi per adesso diciamolo piano ma mi piace assai allora io direi che con questo vi ho mostrato tutti i prodotti della box ovviamente come sempre ringrazio pinalli per avermela inviata ed è Fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosisce di più, quale vi attira, se ne avete provato qualcuno o come siete trovate, fatemi sapere tutto nei commenti come sempre e niente, io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!